Benvenuto a questa presentazione dei 10 consigli per dimagrire velocemente con la Dieta Ducan. Mi chiamo Novella Buongiorno e sono uno degli autori del sito web lamedetaducan.com. Noi del sito lamedetaducan.com abbiamo realizzato una serie di 10 video dal titolo 10 trucchi per la Dieta Ducan in ognuno di questi video troverai un consiglio sempre diverso per raggiungere rapidamente e in tutta sicurezza il tuo giusto peso oggi puoi avere subito la serie completa di questi 10 video assolutamente in forma gratuita direttamente nella tua casella di posta elettronica per rivedere questi video, quindi per riceverli, ti basta inviarci la tua richiesta compilando il modulo che trovi nella pagina del, del, del nostro sito all'indirizzo www.trucchi.lamietietaducan.com Ecco alcuni dei trucchi che troverai in questa serie di video Gli speciali alimenti bruciagrassi che fanno perdere peso mangiando a volontà Quello che quasi nessuno ti dice sui dolcificanti il metodo per cucinare le uova eliminando il colesterolo come diminuire il gonfiore causato dalla ritenzione di liquidi inoltre richiedendo i video con i 10 trucchi per la dieta Dukan diventerai anche membro della nostra newsletter ossia quel bollettino elettronico dedicato alla dieta Dukan la nostra newsletter è quel servizio grazie al quale riceverai periodicamente delle email di aggiornamento sui temi che riguardano il benessere, la salute e la dieta Ducan in particolare. Ecco alcuni esempi dei contenuti che riceverai come membro della newsletter. Le segnalazioni sui nuovi articoli pubblicati sul sito lamiedietaducam.com Nuovi consigli su come dimagrire velocemente senza soffrire Le testimonianze, le opinioni e i casi di successo di chi ha già provato la dieta Dukan Recensioni e offerte speciali sui migliori prodotti per dimagrire E tutto questo lo puoi avere completamente gratis, quindi approfittane subito Inviaci la tua richiesta adesso Vai su www.trucchi.lamiadietadutan.com Grazie per aver visto questo video, buona dieta e ciao!